Benvenuti al video tutorial dedicato a Microsoft Fly Simulator Ricordo che stiamo vedendo il gioco come funziona da un punto di vista strettamente tecnico Non ci stiamo occupando delle regole del volo no, Lo dico sempre perché magari qualcuno si aspetta eh, dei tutorial pratici sul volo Ok, le regole, il volo a vista, il volo strumentale, eccetera eccetera No, stiamo vedendo eh, un'introduzione al gioco per coloro che non hanno mai, mai, mai messo mano a un simulatore di volo Rimando a canali più dettagliati e eh, anche professionali su come si vola eh, Nella scorsa lezione ci siamo lasciati con le opzioni Abbiamo finito la sessione delle opzioni Vediamo adesso come si configura un volo per cominciare a volare Vogliamo tirar fuori il nostro aereo dall'hangar e cominciare a decollare Allora, questo eh, chiaramente avviene, posso rivedere Cliccando sul box mappa del mondo Clicchiamo e abbiamo quello che ci viene proposto e pro promesso dal gioco una vera e propria mappa del mondo premetto che qui possiamo scegliere qualunque aeroporto del mondo ok tutto gratuitamente tutto già uh, presente nel, nel gioco uh, così out of the box quindi senza dover scaricare nient'altro esistono poi tanti uh, add-on si chiamano quindi uh, software di terze parti che arricchiscono ancora di più quello che già è presente in Fly Simulator, ma non ce ne occupiamo per il momento. Allora, iniziamo con lo scegliere l'aeroporto di partenza. Quindi, per esempio, visto che voleremo con un aereo piccolo e non con un aereo di linea gigantesco, evitiamo fiumicino. Ok, anche se io già lo so, la, la prima cosa che fa qualcuno che non ha mai volato e non ha mai utilizzato Fly Simulator è aprire un aeroporto grandissimo come il J, JFK o come l'aeroporto appunto di fiumicino però vi, vi sconsiglio di farlo per le, almeno le prime volte cercate un aeroporto più piccolino meglio ancora sarebbe eh, proprio un aeroporto di provincia no? che è semplice da eh, da gestire eh, in cui è semplice muoversi se proprio volete scegliere un aeroporto che non è piccolissimo però non è nemmeno fiumicino consiglio Ciampino perché Ciampino è un aeroporto piccolo, una sola pista, eh, è relativamente meno trafficato rispetto al Fiumicino e muoversi al suo interno è molto semplice. Noi possiamo già vedere come è fatto un aeroporto, no? abbiamo questa che è la pista e fin qua direte voi grazie. Eh, ci sono i parcheggi, ok? E, e mh, lo dico anche se è fuori dagli scopi di, questo, di questi tutorial. Mh, non è che voi con un aereo piccolo come un Cessna potete parcheggiare in una, in una rampa che normalmente è dedicata a un jet, ok? Sì, ok, con Fly Simulator potete farlo nessuno ci vieta di mettere un Cessna qui per esempio no? e magari lo faremo anche però se volete eh, avere un minimo di realismo eh, se volete seguire un po' quelle che sono le regole e lo vedremo più avanti magari qualcosina informatevi su qual è l'area dell'aeroporto che avete scelto destinata, per esempio, agli aerei privati. Okay? Questo sempre per cercare di avere un minimo di realismo. Oh, eh, noi possiamo scegliere di partire da uno stand o quindi da un parcheggio o direttamente dalla pista. La prima cosa che uno potrebbe chiedersi, ok, ma parto da una parte della pista o dall'altra parte della pista? Le piste hanno un nome e il nome delle piste è un numero. Il numero non è altro che l'orientamento della pista. Per esempio, la pista di Ciampino: questa è la pista 1,5, non 15. Eh? Impariamo che i nomi spesso e, le lette, e i numeri in aeronautica vengono scanditi uno alla volta. Quindi non è la pista 15. È la pista 15 ok cosa vuol dire pista 15 vuol dire che questa pista è orientata a 150 gradi per la precisione dovrebbe essere 151 gradi eh, di contro l'altra parte della pista ha un altro nome ed è la pista 33 ok è la stessa pista però se noi ci riferiamo alla pista 33 ci riferiamo a al, al fatto che noi ci posizioneremo in questo punto e andremo verso nord, quindi direzione 330 gradi. Al contrario, se ci posizioneremo nell'estremità opposta della pista, quindi la pista 1-5, ci dirigeremo in direzione più o meno sud, quindi 150 gradi, più o meno. Okay? Quindi noi possiamo decidere di parcheggiare o di partire direttamente da una pista. Oh, anche qua, non è che possiamo scegliere noi, dove partire o meglio sì nel gioco lo possiamo fare nessuno ci vieta di partire da qui però poi ci sono delle regole da seguire e in particolar modo bisogna guardare il vento perché ehm, per poter decollare e atterrare il vento deve essere di un certo tipo quindi la scelta della pista in genere è condizionata dal vento ok no anzi non in genere sempre però noi di questo, ripeto, non ce ne preoccupiamo per il momento e facciamo finta che vogliamo partire dalla pista 15. Ok? Quindi clicchiamo e scegliamo la voce partenza da. Quindi stiamo dicendo che noi vogliamo partire da qui, pista 15. Direttamente, eh? Poi normalmente nella realtà noi se vogliamo simulare partiremo da uno stand. Oh, ipotizziamo che vogliamo arrivare da non so, un altro aeroporto. C'è un aeroporto di Latina da qualche parte? Vediamo se lo recuperiamo. Uh, Nettuno eccolo qua però l'aeroporto in questo caso è qua torre Astura eccolo qua credo che sia questo l'aeroporto di nostro interesse no se non ricordo male Latina aveva un aeroporto vediamo eh. eccolo qua infatti eccolo qua l'aeroporto di Latina è a nord di Latina eccolo qui un altro aeroporto piccolino e anche qui noi vogliamo decidere che vogliamo arrivare qui a pista 1-2 come notate eh, vale la stessa regola la parte opposta è la pista 3-0 ok? quindi impostiamo la pista 1-2 come arrivo a noterete come il software abbia già segnato una rotta ora sul tema rotte anche qui, sorvolo eh, non funziona così non possiamo prendere, partire e atterrare come ci pare. Dobbiamo seguire de delle regole. Ma lo ribadisco, perché tanto so già che qualcuno mi scriverà tra i commenti. ah Ma non si fa così, non può... Eh, lo so, stiamo eh, semplificando per coloro che non hanno mai volato. Eh, impostato eh, l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di arrivo, che potremmo anche scegliere qui in alto da, da, dall'elenco. Eh. Scegliamo per esempio Torino. Eh, Torino c'è sicuramente caselle. Questo, questo, questo codice che leggete è LIMF che in gergo aeronautico dovrebbe essere letto come Lima India Mike Foxtrot, eh, è il codice ICAO del, dell'aeroporto. Imparerete che ogni aeroporto ha un codice, quindi, per esempio, Fiumicino è LIRF, Lima India Romeo Foxtrot, Ciampino è Lima India Romeo Alfa. Mentre Casella è Lima India Mike Foxtrot Quindi noi potremo anche scegliere l'arrivo la, la, la, la e la partenza da questi menu che sono identici Ora scegliamo l'aereo L'aereo lo scegliamo da questo bottoncino qui in alto a sinistra Oh, vi prego, non scegliete un jet per cominciare <ride> È complicato, si può fare, sì, però è complicato Partiamo da un aereo semplice Quindi partiamo da un, da un Cessna, per esempio, no? il Cessna è forse uno dei primi aerei su cui si fa un addestramento perché è semplice da utilizzare ed è molto fico detta proprio in maniera ok in maniera semplice un Cessna 172 è forse il migliore con cui partire skyhook scusate noterete come qui qui abbiamo delle specifiche no sul tipo di aereo che abbiamo scelto quindi la velocità di crociera espressa qui in chilometri orari anche se in realtà sarebbe più corretto parlare di nodi eh, l'altitudine massima 14.000 piedi eh, la resistenza ovvero l'autonomia la, la, la, la, di volo che sono 5 ore e, e anche la distanza che è possibile percorrere vabbè noi lo selezioniamo questo aereo e andiamo poi a, a scegliere le livree le livree non sono altro che la texture le, detta proprio male come è l'aspetto del nostro aereo noi stiamo sempre utilizzando un Cessna 172 ma possiamo scegliere diversi colori al nostro aereo ok scegliamo un aereo di questo tipo è totalmente ininfluente eh? ai fini del volo la livrea è semplicemente estetica peso ed equilibrio se siete all'inizio e avete impostato tutto come facile ignorate quest'area per il momento qui però noi andremo a specificare quanto carburante avremo a bordo il peso del pilota, il peso del copilota e anche il peso dei due passeggeri e il peso del carico. Il tema del carico e del peso è importante perché l'aereo deve essere sempre bilanciato, sia che voi stiate volando con un jet, sia che voi stiate volando con un Cessna, è importante che il punto, eh, il centro di gravità sia sempre al, a, in, in un'area una specifica del vostro aereo ma vabbè non parliamo di questo detto ciò, ignoriamo quest'area ok? per il momento eh, la distribuzione del peso e la gestione del carico è qualcosa di importante da conoscere quando si vola e se si vuole eh, eh, simulare realmente come funziona un aereo però noi siamo le prime armi e ce ne freghiamo per il momento Oh, sezione guasti, anche qui per il momento ignoriamo, noi possiamo simulare i guasti quindi possiamo far finta che in volo a un certo punto si spenga il motore è perché magari vogliamo simulare proprio quello, vogliamo addestrarci a gestire un aereo con un solo motore se siamo alle prime armi di tutto abbiamo bisogno eh, fuorché di un guasto quindi anche qui lasciamo tutto su off e ignoriamo personalizzazione, qui possiamo scegliere di avere un nome al, da, di dare un nome al nostro aereo eh, modello di volo, usura possiamo dire che il nostro aereo è molto usurato e quindi più tendente a rotture o a malfunzionamenti e altre opzioni che evitiamo di approfondire adesso. Detto questo abbiamo scelto il nostro aereo, abbiamo scelto il nostro Cessna scegliamo adesso il meteo oh, qui, qui possiamo divertirci tanto eh, perché noi possiamo decidere intanto di utilizzare il tempo il meteo in tempo reale se non vogliamo volare con il tempo reale, potremmo voler volare, non so, con dei, delle condizioni meteo predefinite. Quindi per esempio vogliamo avere cieli sgombri da nuvole. O potremmo avere un cielo nuvoloso. Potremmo voler volare con la pioggia, eh, con la neve, eh, con i fulmini, eccetera, eccetera. Uah. Per le prime volte, se volete divertirvi, provate. Ma ve lo sconsiglio. E poi la parte personalizzata, cioè noi possiamo anche personalizzare quello che vogliamo come vogliamo volare. Oh, importantissimo invece è scegliere l'orario. Questo è totalmente ininfluente ai fini del volo più o meno: eh, se non che magari siete alle 3 di notte state giocando alle 3 di notte e non volete avere tutto buio davanti, o volete magari vedere qualcosa. Quindi, magari se volate alle 3 di notte. Potreste voler simulare un volo fatto, non so, alle 4 di pomeriggio. Quando avete finito, potete sempre andare in basso sulla voce chiudi o potete ricliccare su un'altra opzione fuori da questa schermata. Clicchiamo su chiudi. Siamo pronti. In realtà, eh, abbiamo scelto la pista di decollo e la pista mi sembra eh, 1-2. Per atterrare all'aeroporto di Latina. Quando abbiamo fatto tutto, finalmente clicchiamo su Vola e nel prossimo video tutorial ci rivedremo in pista, pronti per decollare. Andiamo!